Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Il motivo di questo titolo non è che mi sono trasferito al Polo Sud. Se anche voi non vi siete trasferiti al Polo Sud, vi chiedo di scrivermelo qua sotto nei commenti che sono davvero curioso di saperlo. Il titolo deriva dal fatto che più o meno da fine aprile, inizio maggio, a fine ottobre, inizio novembre, <ride> che non pubblico niente sul mio canale. Quindi sei mesi di buio. In questi sei mesi ho fatto altri video, ho fatto altri montaggi, non sul mio canale. E alcuni di questi erano al buio, quindi questo titolo è ancora più zeccato. Uno dei più spettacolari e anche dei più bui, sono state le riprese che ho fatto due settimane fa, circa a un escape room. Vi mando qualche anteprima, non vi posso mostrare tutto perché è un escape room per scoprirla dovete andarci voi o dovete aspettare che finisce e vi faccio un video di spiegazione con tutti i tranelli che ci sono dentro scrivetemi sempre nei commenti se lo volete intanto dovrebbero essere andate già in onda le immagini quindi buona visione! Gli altri video al buio risalgono a due anni e mezzo fa. Li ho messi dentro in questi sei mesi perché ho continuato il montaggio di questi video. Avevo girato veramente tanto tanto materiale a un concerto di Luzan Osorio e ancora oggi devo finire di montarlo. Un po' alla volta mi sto portando avanti e sicuramente adesso mi trovo un computer più performante che mi aiuta a elaborare meglio tutti questi video che fra l'altro ho deciso di girare in formato piuttosto pesante. Una cosa particolare che accade è che quando mi trovo a montare qualcosa che non ho girato proprio di recente, mi accorgo sempre di quanti errori facevo un po' di tempo fa quando montavo dei video, oppure di quante cose ho imparato in questo tempo, che è forse è anche un pochino più bello da dire, più piacevole. Un'altra cosa che ho fatto in questi mesi è stato cercare di organizzare meglio le fotografie e le riprese che ho raccolto nel corso degli anni. Faccio una premessa. A me piace molto tenere le cose in doppia copia. Penso che apprezzate questa cosa se sapete cosa vuol dire perdere di dati importanti. Mi trovavo una serie di hard disk che sembravano gli animaletti sull'Arca di Noè. Una coppia di dischi da 160, una coppia di dischi da 500, un'altra coppia di dischi da 500 e non sapevo più per quali ragioni salvavo le cose da una parte per quali le salvavo dall'altra. Allora ho deciso di prendere due dischi da 4 tera, metterci le cose in doppia copia e mano a mano cancellare le cose sui dischi piccoli. Ci sto ancora un po' attento a cancellare le cose dai dischi piccoli perché... Ho sempre quel bricciolino di paura. Nel mentre che riordinavo e riorganizzavo questi video, me li sono riguardati un po'. E ce ne sono alcuni che mi hanno colpito particolarmente che adesso mi metterò a riguardarli con voi. Al primo posto c'è un video in cui stavo andando al compleanno di mia nonna assieme a mio nonno e guidava lui. Stiamo andando al compleanno di mia nonna che è del 31 e fa 87 anni. Io sono dell'87 e fra un mese ne faccio 31. E sta guidando mio nonno che sono più di 70 anni che guida senza fare incidenti. Quanti sono? 72, 72 anni. Ma chi lo dice? Alla telecamera. No. Negli ultimi mesi, purtroppo, mio nonno non cammina neanche più sulle sue gambe. E vederlo solo due anni fa, che guidava addirittura, mi ha fatto un certo effetto. Altri video che mi hanno colpito sono stati dei backstage delle riprese, dove magari non si appariva con il viso nella videocamera e allora ci si dava tutte le indicazioni oppure si parlava di altro e sono stati piuttosto divertenti. Ve ne faccio vedere alcuni. Sì che si mangia un coso intero di questo, no, è perfetto. Ecco qua, e mi appare il canceller, ecchedi. Ecco, vedi, diciamo andiamo. Tanto tagli tagliamo a Tanto laurea. A... Cosa significano queste X? Taglia. 2 1 giù. srotola. Partito, giorno dopo giorno, e siamo riusciti a sfocare. Bello perché così all'inizio è sfocato. Con questo video vi faremo vedere l'inizio. Lo tagliamo. Adesso ripasso quello che dovevo dire. Tanto poi faccio tutto un taglio. No, mettimi il pin. Ok. Con questo video non mi aspetto di farvi diventare fotografi, ma... Vai, togli luce, apro il diaframma, mi sposto indietro. Vai, Però togliamolo appoggia, appoggia, no? Sì, sì, toglielo, allora tolgo. fermo la ripresa. Oggi sono qui con Fiationa perché vi facciamo vedere un bel video di cucina in cui presentiamo la cioccolata fruttariana. sta registrando? Ti pare? Ma lei era già attiva, che stava registrando pronta per... Vediamo. Dopo queste gaffe... Un altro tipo di video che mi ha colpito molto sono stati quelli che ho fatto quando volevo fare mia esperienza come fotografo e andavo in giro a fotografare eventi. Era il fine 2019 e non c'erano ancora le misure anti-covid. C'erano tante persone vicine senza mascherina e vedere queste scene mi ha colpito. Vi faccio vedere alcuni spezzoni e poi ci vediamo per salutarci. piuttosto ridicolo il divieto di fare video in stazione Bovisa quando oggi con i telefonini si riesce a fare di tutto, foto, video. Chi invece vuole fare le cose fatte bene con un bel trecchietto e una macchina fotografica gli rompo le scatole. Passerò a un clima completamente diverso da un clima manifestante a un clima più peace and love ma sono sempre persone che vogliono fare qualcosa per rendere il mondo migliore Una volta attraversato il ponte laggiù dovrei arrivare alla Darsena, finalmente Proverò ad attraversare anche quest'altro ponte e vediamo se ci arrivo a questa Darsena Sto tornando indietro adesso però sono dall'altro lato se riesco a trovare il posto. Mi sono un po' perso, dei tizi quando gli ho chiesto dov'era la non mi hanno pure preso in giro, del resto sono di fuori, si vede no? Credo di averli trovati, guardate là! Tutti questi video non sono neanche lontanamente della qualità a cui mi piacerebbe puntare, eppure sono quelli che mi hanno colpito di più. Questo potrebbe portarmi a delle riflessioni e potrebbe portarvi anche a voi, quindi se ne avete vi chiedo di scriverle qua sotto nei commenti. La mia riflessione principale cade di nuovo sul perché faccio video, cosa può esserci di bello nel fare video. E in questo caso quello che più mi ha colpito è stato vedere delle situazioni irripetibili quando magari si davano per scontate, quando magari erano l'abitudine. E fare un video a volte può catturare dei momenti che a distanza di periodi neanche così lunghi possono essere significativi. E questo mi ha colpito molto, mi ha fatto capire quanto può essere importante fare delle riprese? E molte volte, magari, penso alla tecnica, penso a come vorrei le luci, penso a come vorrei il suono, penso a come vorrei l'inquadratura e non penso a schiacciare quel benedetto tastino. Quindi non penso a cogliere il momento, che è la cosa più importante. Credo che il video si possa considerare concluso se non siete ancora iscritti al canale, datemi una pacca sulla spalla per registrarvi. Se volete vedere altri miei video, qua accanto ne trovate un po'. Io vi saluto. Ciao! E Vi saluto cosa devo dire se vi saluto? Ciao! Buonasera!